Mm. Tutto ciò è molto imbarazzante, bambini! Il povero orso bianco ha perso le sue mutande! Dove potranno mai essere le mutande di orso bianco? Dove saranno finite? L'orso polare è disperato! Che succede? Il topo suo amico è corso da lui preoccupatissimo! Ho perso le mie mutande! Oh no! Quali ti hai rimesso oggi? Non me lo ricordo più! Stai tranquillo! Le troveremo! Ti aiuto io a cercarle! Oh grazie! Mutande a strisce all'ultima moda! Sono queste le tue mutande? Ma no! Le mie erano diverse! E allora? Di chi sono queste mutande? Sono della zebra che preferisce le mutande a strisce. Mmm, queste mutande sembrano deliziose! Sono queste le tue mutande? Uffa, no, erano diverse! E allora, e chi sono queste mutande? Gnam gnam: sono le mutande del porcello goloso mutande carine a fiorelline mm, beh queste sono un po' troppo piccole per te orso eh già e allora di che sono queste mutande? sono le mutande della bella farfalla che vola leggera nei campi di fiori queste sono di qualcuno che va pazzo per i topi e allora devono essere le tue eh no, purtroppo no. E allora? Di chi sono queste mutande? Ah, sono le mutande del gatto! Scappa, scappa! Strane mutande a qua? Mmm, non sembrano proprio le tue mutande. Mm, e allora? Di chi sono queste mutande? Buh, buh. Hanno un buco per ogni tentacolo Sono del calamaro Ah, ecco delle mutande al contrario Sono queste le tue mutande? Mm, no, no E allora, di chi sono queste mutande? Sono del coniglio E gli stanno benissimo Anche se le hai in testa Mutande tutte bianche? E che saranno queste mutande? Ah, se si osserva bene l'orso polare, ma ce l'hai addosso le mutande! È vero, oggi mi hanno messo le mutande nuove e sono bianche! Ah, ci siamo preoccupati per niente. Eh, scusami, caro topo, per fortuna. Le abbiamo trovate! Le nuove mutande dell'orso polare sono così comode da indossare che si è scordato di averle già su e non vorrebbe toglierle più. Bianca mutanda, bianco il suo pelo, l'orso polare del settimo cielo. Fine del libro. Fine della...